I benefici che derivano dalla natura per il nostro vivere quotidiano di cittadini nelle nostre aree urbane sono notevolissimi, molteplici e eh, potremmo dire tutto quello che riguarda la nostra quotidianità è legato ai benefici della natura. Pensiamo al cibo e pensiamo ad esempio al poter, alla possibilità di stare eh, in maniera un po' più fresca all'ombra nel momento in cui abbiamo bisogno di recuperare da, eh, degli shock da calore come sempre eh, più spesso sta accadendo nelle nostre eh, città. E quindi il tema che dobbiamo porre nell'ambito del discorso che riguarda benefici della natura in ambienti urbani è quello di farci guidare dalla natura eh, mettendo al centro la natura nell'ambito della pianificazione, progettazione e gestione delle città. Questo non vuol dire che dobbiamo per forza cambiare tutto e trasformare in campi o boschi le nostre città, non avrebbe senso. Ma vuol dire che possiamo utilizzare sfruttare al meglio quelle che sono le tecnologie raffinatissime che la natura ha messo in atto, ha evoluto nel corso della storia degli organismi degli ultimi anni le ultime centinaia di milioni di anni del pianeta Terra, in maniera tale che la natura diventi un alleato effettivo del nostro vivere quotidiano, del nostro vivere nelle città. Ecco, questo tema quindi riveste un cambiamento di paradigma nell'ambito della eh, stessa vita e politica strategia delle città. Eh, non come è successo in epoche passate in cui la natura veniva realizzata a una sorta di arredo delle città, ma come qualcosa che è il tessuto vivificante, la struttura portante del nostro vivere urbano. Quindi la natura ospita le città e non il contrario.